ciao benvenuto in questo nuovo video oggi andiamo a parlare un pochettino di double thumb perché questo esercizio è contenuto nel mio metodo sul double thumb in realtà poi se andiamo a vedere l'esercizio è il numero 31 eh, non, ha, non può essere detto prettamente double thumb perché manca il movimento del pollice in su viene effettuato però quello del pollice in giù però andiamo a sviluppare un incastro interessante che poi eh, trasformeremo da terzina a quartina anche con il movimento in su quindi andiamo ad apprendere una tecnica e meccanizzarla per poi portarla a un livello superiore più avanti eh, per fare questo esercizio ho inserito due esercizi eh, in, di introduzione per a, arrivare a questa tecnica allora nel primo lavoriamo solo sulla terzina e familiarizziamo con il movimento andiamo a prendere con pollice in giù la corda vuoto di là ricordo che nel colpo thumb, uh, th thumb down quindi pollice in giù andiamo a colpire la corda e ci fermiamo sulla corda sotto ok uh, rispetto al pollice tradizionale dello slap dove si colpisce poi c'è chi lo colpisce in tutti i modi però normalmente in questo modo qua nel double thumb il pollice va giù e si appoggia alla corda che c'è sotto per poi tirare su e, e andare a fare il movimento up che però vedremo poi dopo quindi prendiamo l'A vuoto andiamo a fare una risposta con la mano sinistra in M sulla nota Re quindi 1, 2 1, 2 il terzo movimento ricaricando, tirando su il pollice andiamo a strappare e fare un Re acuto 1, 2, 3 1, 2, 3 3. andiamo piano piano a meccanizzarlo a far abituare la mano quindi a muoversi in questo modo e come lo facciamo spostandola quindi il primo è sul re il secondo è sul do si e do quindi re do si do prendiamo sempre il primo arrivo con l'emmer come riferimento per lo spostamento, perché poi l'ultima nota è sempre la sua ottava, quindi eh, esce fuori. Vuoto, La, Re strappato, vuoto, Do, Do strappato, vuoto, Si, Si strappato, vuoto, Do, Do strappato. Eh, sono tutte terzine, 1, 2, 3, 1, 2, 3, via nel secondo esercizio di introduzione andiamo a vedere quel che avverrà poi negli esercizi successivi e cioè a questa terzina andremo a mettere anche il colpo in su adesso vediamo come partiamo però con le terzine quindi come prima ma con altri accordi sempre la vuoto eh, qua facciamo il mi e poi re e poi di nuovo mi terzo quarto fatto 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 dopo andiamo qua per fare il nostro 4 e andiamo a vedere questo nuovo movimento allora la vuoto pollice giù emmer sol pollice su strappiamo il sol e quando veniamo su ci portiamo dietro l'indice andiamo a strappare il sol acuto 1 2 3 4 1 2 3 4 interessante anche questo movimento ed è un incastro di quelli che vai a sentire di solito quando si usa si utilizza il double thumb quindi è difficile anche passare dalla terzina alla quartina perché io ho 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 che non è facilissimo nella seconda eh, questo esercizio introduzione in realtà potrebbe essere benissimo un esercizio a sé stante perché tra l'altro è anche molto bello eh, nella seconda battuta vado a fare sempre mie re in terzine e poi vado a mettere due quartine invece una che parte da là e una che parte dal sol per completare i miei quattro quarti quindi ti faccio solo la seconda battuta Scusa, eh, prima Mi, Re, La, Sol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e così via. Eh, va a mettere su tutte e due le battute, poi prenderlo dall'ebook da, dall la partitura con le tab e quant'altro e le varie spiegazioni. Ora possiamo arrivare all'esercizio vero e proprio che è quello che hai ascoltato all'inizio. Eh, non metteremo ancora in pratica questo colpo in su, però sarà tutto fatto da, da terzine. Eh, quindi partiamo facendo due volte la. Quindi qua ci spostiamo andando sul set corda di mi e corda di re. Prima eravamo sul set corda di la e corda di sol. Qua è un po' più difficile perché siamo nelle corde interne per lo strappato. Andiamo a fare due volte la. Si. Sì do si quindi andate e ritorno un po simile a quello che avevamo visto prima re do si do qua e la si do si nella seconda parte quindi battuta 3 e 4 andiamo a ripetere inizialmente la due volte si due volte do due volte e qua succede qualcosa di diverso cioè eh, spostiamo eh, beh, sulla corda la e re però arrivando sul re poi non vado a strappare il re in questo modo re e mi con la sua ottava ma vado a fare una sorta eh, di poi armonicamente possiamo chiamare rivolto perché io vado a mettere re e prendere la nota si potrebbe essere visto come un accordo di sol il re al basso eh, quindi infatti io armonicamente lì lo, lo, ci ho messo sotto un sol maggiore anche se la nota Sol non viene, non viene suonata, anzi, viene tra l'altro suonata anche una nota La vuoto che per lo più è comunque una nota da, da avvicinamento armonicamente, non, non viene conteggiata. Potrebbe essere un Sol con Ad 9 oppure due, eh, con, la, con la seconda, eh, però armonicamente non, non lo conteggio questo La perché, perché viene solo come. È, eh, introduzione alla nota re che è più importante sul mi vado a mettere la nota acuta al do in questo caso vado a creare senza tonica anche qua eh, ipotetico do ehm, do mi cioè no la tonica la metto scusami in questo caso metto la terza maggiore che è il mi e la tonica eh, all'acuto quindi vado a fare eh, una, un accordo di do maggiore infatti lì viene siglato come do maggiore però a parte, parte l'armonia tecnicamente andiamo a vedere che suoniamo devo approcciare alla nota eh, di thumb con un dito diverso quindi con il medio perché poi strappo con l'indice 1, 2, 3 sul mi vado con l'anulare, 1, 2, 3 anulare e poi vado a strappare con il do quindi se sono abituato come facevamo prima andare sempre con l'indice sulla nostra nota di base del thumb in questo caso per questi ultimi due accordi vado invece a diteggiarlo diversamente creando comunque un effetto un po' inaspettato, un po' diverso dalla, dalla solita ottava. Chiaramente anche qua fallo molto molto lento. Prima Secondo giro. Poi piano piano, adesso forse era già fin troppo veloce, fallo ancora più lento, deve essere una partire lento, meccanizzare il gesto come ho già detto in altre occasioni e poi portarlo su, vedrai che la mano pian piano inizierà ad andare da sola. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, dai un'occhiata ai miei metodi, questo sul, sul double thumb in particolare. Grazie ancora, ci vediamo al prossimo video, ciao Carlo. Thank mm -hmm. you.